Ciao a tutti ragazzi, mi sono Fix. E marco 007, taglio. Ok. Um, abbiamo aggiustato i comandi. E ora continuiamo il labirinto che abbiamo iniziato l'altra volta. Simile sì, alla safe SPA visto che ha. Non abbiamo fatto trasporti. nemmeno la intro, sai? L'abbiamo fatta, madonna. Non mia Non l'abbiamo fatto. L'ha fatta. Eh Vabbè, come vuoi, guarda, non mi interessa. e rotom guarda la gli attacchi elettrici del nemico saranno più potenti e a me non mi interessa a me mi non si dice a me non mi interessa a me mi non si dice a me non mi interessa non devi dire o oh, a me o oh, mi a me non mi interessa a me non mi interessa a, a me non mi interessa Secondo te lo sto dicendo seriamente. Certo, tu sei capace. Visto che mi contraddici su cose ovvie del mondo reale, a me non mi interessa la tua opinione. Pensavo a giocare. Piccio c'ha la barba. <ride> Come potevo perdere con due masochisti? per con le abilità che ti ho messo con due mazocchisti demone ok e si sente come avversario di sicuro è lui eh, qua devo mettere e poi devo mettere un personaggio più buono abitante perché hai scelto l'abitante perché no è la domanda e Provo anche qualche bella combo ridley ah wow tre solo non ci credo mi eh, che, che appare come avversario si sì, alcuni alcuni alcuni aiutanti possono essere uccisi tipo questo oppure la luna di maggiore smassi una volta ho detto un, un titolo di Zelda in, in, per, per una, una reference e perdono riferimento, eh, avevo sbagliato di grosso, avevo detto carino of time al posto di eh, appunto Majora's Mask. Quindi la luna, appunto, la luna di Zelda. Ancora, di nuovo questo qua. Uh, Ridley è morto. Dai, lo scudo se Oh, mamma mia sta canzone qua di 75 metri mi sta proprio fastidio <coughs> ah quindi dovevo uccidere solo di, di No uh. ah ci io, bene Sì, bene un corno però se non riesco a prenderlo. ok ora che è rimasto solo lui è facile Qua. Eh, sparito. Alleluia. Tre oh. contro uno siete bravi, eh. No, da soli come ve l'ha cavato però. Sì, sì. Ok, dove andare? Al DK. quindi andiamo da tutte le parti pallotto l'obino legge le posizioni alcuni strumenti appariranno in gran numero si sì, il nemico verrà facilmente distratto dagli strumenti quindi io attiro, no, attiro gli strumenti così viene da me e io lo uccido No, Fuffi! No, io avevo fatto il ricover. No, non l'hai fatto. Sì, l'avevo fatto. L'avevo fatto. Tutto per appunto. fare il recovering di, di Animal Crossing, questi due. Devi, devi spammare il pulsante. Se no non fai nessuno. Attenti ai palatoni bill. Sì, sì. Che sono forti, come gente. Uh, che craniata. Oh, calma. Okay. Mamma mia. Ti cerco io uno spirito. No. Eh sì. Protomen. Punto extra. Gli anni nemici che gli hanno danni sar fisici saranno più potenti. Fisici sì. Fisici. Mi sono corretto da solo, non servi mm, tu. Io sono sempre d'aiuto, anche quando non ti serve. Ma chi sarà lo, lo, lo spirito, il personaggio che ho scelto? in Cairo di sicuro no invece è un serpente gigante vabbè sono tutti e due rettili, quindi that's why veramente dice eh flash okay. that's what that's why Ora allora, abbiamo sbloccato una nuova area in cui non andremo. Oh mio dio. Lì, non ci siamo andati. Ok, oh, granchio. Mister Carlo. Della serie Mario? Quanti Mr. Game Watch? Oh. 12. Non sono 12. Sì, il principale più 3, più 4, più 4, quindi 12. 1 più 3, più 4, più 4 fa 12. Sì, quella è la matematica che so fare, sai come? E eh, perché mi hai detto no. Pensavo che erano 11. Che c'erano 3... Un Sams Alpina. Cioè c'è la casa di Sams oscura. Presente? Eh. È presente Google trautore. No. Sams. Oh, Sams. No. Boh. Boh lo dovrei dire io. Perché io non capisco di cosa tu stia parlando. Non, non è il contrario. Tu dici? Beh, io non sto parlando di nulla, quindi. Sims legit. LOL la supermanatura è troppo forte. Ma questa è una delle mappe in cui.. Vai da una parte e poi ti, ti mandano subito sì. dall'altra. Good. Almeno dovrebbe. Perché continui a fare lo smashing. cioè lo, lo special in su? Che forte. Ma non è spamming. No, perché ci sono troppi nemici, quindi devo fare qualcosa. E, e quando ci sono troppi nemici io faccio sia hate oppure. In giù, esatto. Vai. Io direi che così prendiamo tutte le persone possibili. Vi prego, basta muovervi. Basta! Mi stanno bullizzando! Why you bully me? Ok, sono al sicuro adesso. Lascia una bomba! Che funziona secondo me? Sì. Mentre ti bullizzano, mentre ti stanno usciti addosso. Lascia una bomba, sì, va bene. Ok, uno scudo posteriore adesso. Del oh, alleluia. È durata più questa battaglia che tutto il video. Fiamma. Nicky. I, I quella di... Di sono Nintendo Post.. Eh, come si chiama? Gli assistenti appariranno come avversari. Nintendo Post Box, io ci passavo le ore sopra, anche se non mi serviva niente. Non so di cosa tu stia parlando. perchè perché non ne ha uso Nintendo Post Box? Anzi? No vabbè, non mi va. No. ma è quello del Nintendo DS 3DS 3DS prima mandare le lettere però nessuno lo fa <ride> no. wow. ah c'è cioè come assistenti morti compreso Fern questa girandola vada allora, firarsi prendi la smash ball ah l'ho dato davvero certo però penso che l'ho fatto così solo per distrarmi tipo pensavo fosse una smash ball oh, che recovering smash ball uh, falso no com'è che si chiama sfera smash eh Spera in inglese come che si chiama? Dai, io ce la vai a ucciderlo. Non mi avvicino. Non riesco ad avvicinare. Stai attento. Icchia, lo prendi e lo lancio via. Ma girandola non capisco ancora a cosa serve. Ti attira, è ti vuoi buttare nero. A me non sta attirando. Sì, ti sta attirando, piano piano. Più si avvicina, più si attira. Ora andiamo al personaggio. Mr. Gem e Watch. <tipo> Andiamo con il nostro carissimo... Uh, carissimo... Yoshi Falcon. Pink. It Vuoi vedere come mi sugo, Mr. Game Ocean? I think not. I... Th i think not non si fa niente che non di dice aiutare del non volerlo vedere le animazioni di game watch sono un po' troppo fluide come lo vuoi scusate oh, okay. si sì, perché Whoa. game watch uh, praticamente è tipo delle delle cose prefatte, pre cioè nella... Quando la console era spenta, il Game Watch era spento, tu riesci a vedere le sagome dei wow. de Game Watch? Non pensavo che, che, che si si rimane sarebbe rimane. andato off stage con uh, le, lo speciale laterale Soprattutto non pensavo che l'avrebbe fatto anche se Mr Game Watch mi ha colpito Il personaggio è Ness comunque. Ness. Ness. Lucas Ness. è meglio di Ness. Anche se, se non lo so usare. Se vuoi spammare i PK Fire allora è meglio Ness. Però se vuoi avere degli attacchi più forti allora Lucas. Oh, fai qualche PK Fire, qualche okay. qualche speciale. Intanto io ho vinto tua. Perché... Sono andato off stage con una mossa, può capitare. Ok. C'è qualche altro spirito che... Sì. Certo che sta. Allora andiamo qua giù. Ok, uh. questa è una strada nuova. Donkey con Junior o... Fluvio oppure Luvio. È quello sotto. Io faccio questo, Come tu la vita, fai sì. l'altro accanto sono invece il personaggio principale, lancio nemico, ok e Rinforzi, un non... uh, attacco poi usiamo, guarda se espansa il coso usiamo un po' le cose. il roster se espansa uh, facciamo che uso il mi che non lo uso da anche se devo cambiare i comandi cioè devo cambiare alcune mosse perché non mi piacciono come lo speciale neutrale lo speciale di razo <ride> pensi di potermi schivare tutte le mosse? perché non hanno fatto un donkey con normale e un Donkey con il Mini? Perché così avrebbe avuto più senso guarda come mi bullizzano eh a voi conviene che siete in due. Ma poi è un Donkey Kong o normale? Normale, non vedi che? Anzi no, no, mini. Eh, no, Colpito. Uno è andato. E l'altro se ne va ora. Ciao pure lo smash finale. Ora vai all'altro quello accanto. Posso andare qui. Bubbles. Questo è. di Clu Clu Cla Clu Clu Land. Clu Clu, Clu Clu Land, ti ricordi? Clu L'abbiamo sì, fatto so. nel puntate in assess. Bah Balls! Un attimo! Nemico verrà facilmente da distretto gli strumenti. Ascia sta! Yeah, Io meglio! Yeah. Non sei avellino perché dici così? Eh? Non sei di Avellino perché dici di Ammeia Non sono un violino lo so Di Avellino <coughs> pacmano Mano Sempre Lucas Ah smetti di mettere a random No Ma no, se ti fate da solo Luvio. Eh, Lo schermo verrà coccolto. Grazie, ma no grazie Poi mettiamo Grab e Filtro Sta già. No. Nel senso sta già il coso. No, grazie. Voglio allora, fare questo. Facciamo.. Già un Non lo uso da un po'. Quart. Hall. Squirtle. Wow, come ho fatto a colpirlo. LOL. E ZWIN. Aspetta, aspetta, devo vedere una cosa. Allora, eh, pure la media. Ah, prima torniamo di qua. Prendere da questo lato. Che vuoi fare? Non lo so. Ma no, allora dammi. Aspetta, aspetta. Che vuoi fare? Che qua ci riporta dove stanno i personaggi quindi dobbiamo andare per forza là no, lo no, so io dove si va dobbiamo tornare per forza lì, al 3 io stavo proprio andando lì perché è l'unico passaggio che ci rimane e nemmeno una sì. leggenda in questo scherzo cioè, questo l'abbinito è una la la leggenda. Che c'entra il coso di Kirby? legge mm -hmm. Assistenti. Sarà qualche assistente di Kirby. Comunque leggi il nome della serie. Visto assistente qua. Sì, vabbè. Kairo no Tame Nikane Wanu Naru con una pronuncia proprio perfetta carire si sì, vabbè okay. i giapponesi c'hanno sempre il catalogo in bocca e parlano sempre sono sempre soffocati dal cioè, sushi ma, ma perché sei così razzista si sì, vabbè tu sei razzista che i giapponesi dici che parlano sempre No, non è vero, ma che cacchio stai a dire? Okay. Sì, ma detto che maledetto che parlano così? parlato in giapponese ho detto, oh mai wa, moshin deru si sì, è pure letto la, la saga di quel tizio dicendo oh no. se la stavo leggendo sottovoce grazie che se leggo sottovoce non sono un basso non, non ne leggere in sottovoce, stai, stai davanti agli iscritti Perché? Cosa, cosa hai davanti? Con chi stai parlando? Ok. Malannetto. Anzi. Sì, dai, facciamo gli ultimi due. Comandi di essere verranno invertiti. No grazie direi. No. Calma. Perché non Il pregiacchi? quarto. Il quarto. No, eh, vabbè. Ok. Tanto sono uguali tutti. Sì, sì. L'hai messo preferito? Sheriff. No. Non importa. Tanto non siamo sta cosa qua preferiti o no. Noi siamo veloci, veloci, in <ride> Abbiamo qualche nuova combo oggi, dai. Contro Meta Knight, però ci sta! Sì, allora studiamo musicale Athletic Team. Ho la supercorazza e meta, non ti consiglio di avvicinarti troppo. Vai. Perché? Perché ho la supercorazza. Non sono invincibile. Ho uno scudo, attento, non ti avvicinare. Lui si avvicina e tu puoi fare nulla. C'è lo scudo, non c'hai la spada. Per questo chi sceglie Pokémon Spada è meglio di chi sceglie Pokémon Scudo. Intendo. Blink! Stavo scherzando, madonna mia, non è sì, battuta! Fai un'intera un'altra battuta stupida. Ma Dove vai po porta questo tubo? Porta... L. Porta a oh. nulla. Wow, che bello il nulla. No. No, porta a Bart. Però non lo vogliamo, Bart. <ride> vai da Vomert. <ride> Ma fai questo e poi... Lottatore o calamaco. Fai lottatori così. Fai il calamaco così si sbloccano nuovi ari. No, più ari si sbloccano peggio è. Più roba sta la fama. Ok. Sì, vabbè. E questo è il tema musicale che ti suona... Uh, melody mi sa in Bugis um, Mansion Però può suonare, ti può suonare anche quello di Super Mario Bros 3 e di Super Mario World dell'acqua? No, normale Questo non è quello Questo è quello dell'Accio. Sì, ma... no. Magari metti pausa eh <ride> metti... <ride> stai. Appena stai? Eh, eh sì eh. Appena no, bussano mi... la pausa. Sì, ma madonna mia, ma stiamo registrando! Sì, e devi mettere in pausa. Ok. Cioè, che vuol dire? Non che quelli normali. Poi ti chiede cosa stava pensando l'autore mentre mentre suonava questa canzone. Però e e te te tu devi chiede. rispondere acqua. Sì, te lo chiede. E dai. Sì, ma pure tu non hai mira. Scusa, ma andare in aria e attaccarli con no? è troppo difficile. Tieni. Perché lo butti così il controller? Gravità meno. Ok, per questa parte è tutto. E nella prossima parte andremo nella spiaggia. Non no, quella lì, lì nel bagno asciuga. Cioè questo è il bagno asciuga, sì, intendo. lo dovremmo fare? Tanto qui. il punto, io intendevo lì, dall'attatore di Ura. Ura, Ura, Ura, Ura, Ura. Urbancamp. Quindi a testa trovate il video per cento e quello successivo se è stato caricato, mentre a sinistra con tutti gli episodi. Ci vediamo alla prossima. Ciao! E iscrivetevi.